Allora ragazzi, nuovo video del corso su fretless, oggi mi vedete con un basso con i tasti e giustamente vi domanderete cosa c'entra Allora, eh, premetto che chi suona o vuole suonare esclusivamente fretless può saltare eh, completamente la visione di questo video eh, volevo proporvi e volevo dirvi qual è il mio metodo per studiare, eh, diciamo, diciamo così il basso fretless anche con il basso con i tasti ora mi spiego allora, come sapete, come avete visto e come sicuramente avrete anche riscontrato suonare il basso fretless richiede eh, soprattutto per suonare correttamente anche nel, nel range basso dello strumento una bella estensione della mano sinistra eh, o destra perché chi è macino eh, quindi eh, ci sono due cose da dire eh, riguardo a ciò. Ovviamente studiare sul fretless eh, è di per sé un ottimo esercizio perché se non estendiamo correttamente la mano le note sono stonate e fin qui ok. Però cosa possiamo fare quando ad esempio eh, ci possono essere due possibilità? O la prima, eh, come nel mio caso avete il terrore di... Rovinare la tastiera perché già hanno buttato via una come avevo detto qualche video fa eh, a causa delle corde che mangiano piano piano diciamo il legno della tastiera. Quindi una può essere eh, un'opzione studiare a casa sul basso con i tasti e suonare il fretless eh, nei live come faccio io, eh, oppure ci sono dei periodi in cui magari. Eh, non abbiamo il fretless eh, a disposizione vuoi perché magari è in riparazione vuoi perché ci troviamo eh, in, in tour in quel tour eh, suoniamo solo il tasti, e non abbiamo il frette tutte opzioni mi vengono in mente così eh, fatto sta che ci sono degli esercizi da fare e soprattutto un modo di suonare basso frette che personalmente mi aiutano poi quando passo al fretless. Allora, innanzitutto cerco io di suonare, è ormai diventato un po' un'abitudine, il fretted esattamente nello stesso modo in cui suono il fretless, ovvero tenendo più possibile le dita eh, parallele, ripeto, l'ho già detto, non mi ricordo mai se dice parallele, perpendicolari, comunque ai tasti, quindi meno così ma più così e soprattutto premere le corde più vicino possibile, se non quasi sopra, alla barretta quindi anche quando devo fare eh, una cosa di questo genere sarebbe una quarta giusta in orizzontale di la re re la e potrei eh, semplificarmi la vita suonando questo vicino al tasto e questo un po' più nel mezzo, la nota esce uguale, ma proprio per esercitarmi, per eh, fare un buon stretching de della mano, mi sono abituato a suonare sempre, comunque, vicino alla barretta anche del re. Quindi sforzarmi a, ad allargare sempre la mano perché secondo me eh, e secondo anche tanti altri eh, anche la mano e tutto il braccio sono fatti di muscoli e i muscoli vanno allenati proprio come un, uno sportivo che eh, se è abituato ad andare sempre in palestra tutti i giorni poi sta sei mesi fermo e eh, quando poi arriva a, ad allenarsi non avrà eh, lo stesso eh, fisico di quando ho mollato sei mesi prima, non avrà la stessa resistenza fisica, eccetera. Lo stesso un po' per noi musicisti, essendo anche questi muscoli, eh, secondo me vanno allenati. Come dico sempre, non è vero che eh, serve una mano particolarmente grande per poter fare le buone eh, allargature, eh, basta allenarsi, eh, quindi più... Suonate, secondo me, eh, a mio avviso, il basso con i tasti in questo modo e più riscontrerete eh, facilità nel suonare e benefici eh, quando suonerete il fretless. Oltretutto, io adoro da sempre i manici precisi tant'è che eh, su questo jazz molto... Un manico del preciso che rispetto a tanti bassi e anche rispetto al Fender Jazz, è Jets eh, cioè mi, mi richiede una maggiore eh, estensione della mano, soprattutto rispetto a bassi, a bassi eh, come si chiama, a scala corta insomma che a volte ho provato e addirittura ormai non mi ci trovo più da quanto sono tantissimi anni che io sono questi tipi di manici e quando trovo diciamo quei tastini un po' mi sembra quasi suonare una chitarra quindi utilizzo un manico preciso anche per questo motivo cioè perché mi piace molto e, e gli esercizi che faccio quotidianamente o quasi per tenermi appunto allenato eh, una cosa a cui io faccio molta attenzione è e su cui faccio molta pratica, l'estensione e l'allargatura della mano. Gli esercizi che faccio, i miei preferiti, i miei eh, diciamo, esercizi quotidiani sono ad esempio eh, fare appunto, come, come avevo anticipato prima, le quarte, in senso orizzontale. Quindi ad esempio parto eh, vediamo da un eh, MI e arrivo al SI. quindi nono tasto, quarto, e poi faccio la stessa cosa sull'altra corda, quindi... Più mi avvicino al primo tasto, più ovviamente eh, la difficoltà aumenta, però cerco sempre di non fare questo. Altrimenti è inutile. Cerco di restare con la mano ferma. Mm. Vedete, quando arrivo poi al secondo tasto, già cioè diventa complicato. Quindi magari partire, che ne so, da, da un là, quindi quattordicesimo tasto e nono. pure fare dei pattern tipo uh, questo non sarà molto musicale ma rende bene l'idea pure facendo quattordicesimo, nono, settimo tasto, eh, oppure un esercizio che ho tratto dal da Modern Electric Bass sulla scala esatonale. eccetera eccetera fino ad arrivare in fondo a scala di come sapete in questo caso di si sì, è composta a tutti gli eh, intervalli di un tono quindi si, sì, do diesis, re diesis, fa, sol, la e si sì. quindi ho fatto dei partner usando queste note in gruppi di quattro anche questo è un ottimo esercizio che come vedete bisogna soprattutto quando si arriva da queste parti bisogna allargare molto oppure ehm, invece di questo è comunque già un ottimo esercizio per suonare sopra a a le barbette però lo posso un po' diciamo Complicare posso aumentare di difficoltà facendo ad esempio 5 tasti invece di 4 col quarto ad esempio suono il quinto tasto che qui partendo ovviamente più in alto sarà un po' più semplice soprattutto all'inizio Seconda del dito che scelgo, eh, in questo caso ho fatto mignolo e l'allargatura in questo caso difficile tra mignolo e anulare, ho fatto dodicesimo, decimo con eh, l'anulare, poi nono e ottavo, però ad esempio potrei fare, se voglio allenare ad esempio l'allargatura tra medio e anulare, posso fare questo. Tredicesimo, undicesimo, non ottavo. E inventare, inventare, inventare come sempre. anche quello di fare meno rumori possibili proprio con i tasti, quindi suonare correttamente così invece di sentire tutti questi rumori, quindi devo suonare più vicino alla barretta possibile. Quindi inventare e suonare tutto arpeggi cercando appunto di suonare più vicino al tasto possibile e magari sfruttare appunto il ori lato orizzontale dello strumento per fare gli esercizi che invece potrei fare eh, vediamo una scala di Sol maggiore se suonarla così tenderò a suonarla così quindi muovo di più la mano eh, e mi sforzo di più ad allargarla eh, ci sono una miriade di, di, di esercizi da fare in questo senso, ho preso anche spunto da musicisti classici eh, che ci lavorano quotidianamente, però eh, spiegarli e fare una lista completa sarebbe veramente un casino, ora mi viene in mente sviluppare... Eh... Come dicevo prima, la largatura tra anulare e minolo per loro è molto importante. Faccio esempio: mia moglie che suona la viola. Ovviamente hanno altre distanze, altri sistemi di, di ragionamento, però gli esercizi sono utili, anche quelli, Ragazzi, eh, torno a fretless perché il corso è su fretless e non su fretted, però spero di avervi dato qualche utile consiglio in proposito e soprattutto se siate me suonatori di entrambi gli strumenti e soprattutto se siete come me ipocondriaci sul basso, ovvero avete paura di tutte le malattie che può prendere, o meglio in particolare quella eh, della de, de, de tastiera che si rompe, e allora studiate su FRETED e il mio consiglio è studiare in questo modo qui. Eh, se è stato utile, bene, altrimenti mi dispiace, cancellate tutto, e ci vediamo al prossimo video